Allora, buongiorno a tutti, oggi riprendiamo con quell'esercizio eh, sull'ORM che abbiamo fatto la scorsa volta. Allora, ricordiamoci un attimo l'ORM, cosa serve l'ORM? Serve a mappare le relazioni che si trovano nel database e mapparle in Java. Ci sono tre regole che sono quella di... Eh, ci sono tre tipi di relazioni, 1 a 1, 1 a n, n a m. Per mappare le relazioni sfruttiamo i riferimenti in Java, i riferimenti tra gli oggetti in Java e in particolare in una relazione esiste una sorgente ed una destinazione, guardiamo sempre la destinazione, la cardinalità della destinazione. Se è 1 diventa un singolo riferimento a quell'oggetto che inseriamo nell'oggetto sorgente, nella classe dell'oggetto sorgente, se invece la cardinalità è n, inseriamo una lista nell'oggetto sorgente dove poi andiamo a inserire i vari riferimenti. Quindi l'altra volta avevamo fatto avevamo iniziato a vedere la eh, soluzione del, del laboratorio 4 secondo il pattern RM e in particolare avevamo creato una classe model avevamo creato una classe model dove avevamo a parte creare i vari riferimenti al DAO, avevamo aggiunto due liste, quella dei corsi e quella dei studenti, e poi una map, una mappa, che è questa idmap, che è quella che serve per eh, essere sicuri di avere ogni istanza di ciascun oggetto relativo ad ogni entry del database una e una sola volta nel programma Java, perché vogliamo evitare di avere più oggetti relativi alla stessa eh, entry nel, del database. L'obiettivo che ci eravamo posto era quello di implementare questo metodo getTotCrediti ossia sapere quanti sono i crediti totali dati a uno studente. Volevamo farlo però in ottica ORM, quindi sfruttando il pattern ORM. Avevamo quasi finito di implementarlo. Mancava per farlo compilare dovevamo commentare questo metodo, il test DAO, perché è scambiata la segnatura dei metodi. Quindi direi commentiamo test DAO così non abbiamo più errori. E se andiamo su Model, abbiamo caricato gli studenti, abbiamo caricato i corsi per ciascuno studente, adesso andiamo a calcolare la somma dei crediti per quello studente. Ora non dobbiamo più fare query, tutto è in, è in memoria. Quindi quello che facciamo è andiamo a implementare il metodo studente creiamo una variabile somma, allora mettiamo la somma, poi iteriamo sugli studenti, e diciamo, eh no scusate, eh, sì, sì, iteriamo sugli studenti perché abbiamo solo la matricola, quindi dobbiamo cercare lo studente corrispondente alla matricola. Quindi ci chiediamo se s.getMatricola è uguale, uguale a matricola in questo modo cerchiamo linearmente lo studente ehm, allora iteriamo sui corsi for corso C due. s.getcorsi quindi prima troviamo lo studente poi iteriamo sui corsi e a questo punto sum più uguale a C.getcrediti quindi sommiamo i crediti totali corrispondenti a quello studente e alla fine eh, dopo questo ciclo for facciamo return sum e dopo l'if mettiamo l'istruzione break break serve per terminare il ciclo di ricerca quando troviamo eh, scusate, serve per terminare quando troviamo la, una matricola una corrispond... scusate ho detto una stupidaggine perché se facciamo return tanto termina lo stesso il ciclo quindi è inutile mettere istruzione black quindi data la matricola cerchiamo linearmente lo studente una volta trovato lo studente tiriamo sui corsi e facciamo la somma di crediti per tutti i corsi se invece eh, non troviamo lo studente ritorniamo meno 1. Così nel test model posso anche fare il controllo. Se vedo che viene ritornato meno 1, vuol dire che quella matricola non ha nessuna corrispondenza. Quindi siamo nel test model. Decommentiamo queste istruzioni, cerchiamo una matricola da inserire, ad esempio questa qui, 146101. Quindi il risultato è il numero dei crediti totali per questa matricola che poi stampo. Quindi se abbiamo implementato tutto correttamente, dovremmo ottenere che il totale dei crediti è 40. Che è un numero plausibile. Quindi, c'è qualche domanda su questo esercizio. Quello che abbiamo fatto è semplicemente stato portare quasi tutte le informazioni che avevamo nel database, portarle in memoria e poi lavoriamo soltanto in memoria, in ottica eh, laboratorio 4. Cosa veniva chiesto nel laboratorio 4? Che possiamo implementare sempre seguendo il pattern ORM è tutto chiaro, domande non ne avete su questa parte nell'esercizio 4 veniva chiesto dato eh, da, data la matricola stampare il nome e il cognome Vabbè, questo è banale perché una volta che hanno le informazioni sugli studenti significa semplicemente fare una ricerca lineare sulla collezione degli studenti e poi ritornare le informazioni relative a quello studente quindi questo eviterei di implementarlo Implementiamo magari questi ultimi punti che sono un pochino più, più complessi. Quindi selezionato un corso, punto 3, selezionato un corso da menu tendina, facendo clic sul pulsante cerca iscritti corsi vengono visualizzati tutti gli studenti iscritti a quel corso. Quindi abbiamo un corso e vogliamo gli studenti che sono iscritti a questo corso. Questo si può fare bene con, con il pattern ORM, in modo semplice. In realtà per come adesso è implementato abbiamo... I corsi dati agli studenti, ma non abbiamo gli studenti dato un corso, perché abbiamo semplicemente implementato le relazioni dal lato studente, infatti qui iteriamo su tutti gli studenti e aggiungiamo i corsi a cui è iscritto quello studente. Dobbiamo fare il rispettivo sui corsi, quindi dobbiamo ciclare sui corsi e implementare le relazioni anche dall'altro lato. Quindi stessa cosa che abbiamo fatto sopra, la rifacciamo. Siamo nel costruttore del model. For corso c due punti corsi. I corsi li abbiamo già caricati prima. SDAO.getStudentiFromCorso, studenti from corso. A cui passiamo c e poi passiamo studente map. Studente map non l'abbiamo creato prima, dobbiamo crearlo adesso. Studente map è quella classe che implementa il pattern identity map, quando ci serve creare una classe identity map, tutte le volte dobbiamo creare una classe identity map per ogni Java bin perché il Java bin è quella classe che salva le informazioni che vengono prese da, da, dalle tabelle del database, tutte le tabelle che non, che non sono tabelle esclusivamente di relazione. Quindi sono quelle tabelle in cui effettivamente ci sono delle entità, delle informazioni di, di quell'entità eh, salvata. Quindi serve un identity map per il corso, serve un identity map per lo studente, ovviamente creiamole soltanto se poi le andiamo a utilizzare. esempio prima non l'ho creata perché tanto mi serviva semplicemente la somma dei crediti per quello studente, quindi non mi serviva l'identity map di corso, scusate l'identity map di studente perché non andavo a inserirle all'interno della classe corso. Ora invece mi serve, quindi, private studente id map, studente map, questa è una variabile globale, che vado a eh, inizializzare subito sotto corso map, quindi studente map uguale new studente id map, e poi la vado a, ad utilizzare in get studenti from corso quindi andiamo a creare la classe studente idmap di map è molto simile a corso idmap quindi farei che copiarla e incollarla questa volta la chiamiamo studente idmap Così almeno la struttura rimane identica, quello che devo andare poi a cambiare sono semplicemente le informazioni. Perché questa volta la mappa, che è salvata dentro studente di map, non è tra string e corso, ma è tra integer perché la matricola è un int e studente. Quindi la chiave della mappa è la matricola, che è anche la chiave primaria della tabella corrispondente nel database dentro il costruttore creo una hash map, correttamente, devo cambiare questi due metodi, il metodo get e il metodo put, i getter e setter, che, che, che sono simili ai getter e setter, in realtà non sono di getter e setter, ma sono semplicemente un wrapper sui metodi get e put della hash map. Quindi al posto di corso scrivo studente, qui cambio sia il valore di ritorno sia la variabile, poi scrivo studente old uguale map.studente.get matricola. Ricordiamoci cosa fa questa istruzione, questa istruzione cerca nella map, nella mappa, se esiste già uno studente associato a quella matricola. Se hold che è il riferimento al, al valore di ritorno della, del metodo get sulla mappa è null, vuol dire che nella mappa non c'è questo studente. Se non c'è lo vado a inserire e lo posso inserire perché glielo passo, passo già un oggetto creato studente come variabile. Quindi map.put studente.get matricola studente. E in questo caso ritorno studente, quindi l'oggetto creato e passato come variabile, come parametro. Altrimenti, ritorno old, quindi il riferimento a studente viene dimenticato e ritorno old, che è l'oggetto già esistente nella mappa. Input stessa cosa, devo passare un integer eh, matricola e uno studente e un oggetto studente e quello che faccio nella mappa è inserire matricola virgola studente tutto chiaro anche sulla parte dell'identity map è un pattern è abbastanza semplice semplicemente è la creazione di una mappa che serve per evitare che, gli siano, che ci siano oggetti duplicati nella, in tutto il programma, oggetti riferiti alla stessa entry del database. Quindi fatto questo, torniamo eh, nel model e dobbiamo adesso implementare il metodo get quindi create method get from cosa fa questo metodo? Fa la stessa cosa che eh, in corso DAO faceva questo metodo studente. Quindi semplicemente restituisce le tutte le informazioni di uno studente, scusate, restituisce tutte le informazioni su quali sono gli studenti eh, dato un corso quindi qual è la query SQL ehm, string SQL uguale select ehm, eh, ehm, eh, eh, s.matricola s.nome s.cognome poi non mi ricordo quali erano le altre informazioni salvate matricola, cognome, nome, cds from studente virgola studente s mettiamo anche l'alias virgola iscrizione as i where s.matricola uguale a i.matricola and i.codins uguale a punto interrogativo perché questo è il parametro che passiamo quindi controlliamo di non aver fatto errori nella query testandola prima su, eh, su SQL Pro o ID. Quindi select matricola, nome, cognome, manca una virgola. CDS dalle tabelle studente e iscrizione dove faccio il join tra la tabella studente e la tabella iscrizione e seleziona soltanto quelle righe, di, quelle entry di iscrizione dove il codice di insegnamento è identico a quello che gli passo. Prendiamo un codice di insegnamento, a caso, ad esempio il primo, 01nbapg, run all, eh, qual è il problema? urs.matricola uguale i.matricola e i.codins uguale mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. iscrizione matricola matricola allora. se trovo questa parte Ah, perché c'è una virgola in più qui, ok. Ok, quindi era tutto corretto, c'era soltanto una virgola in più qua dopo la I che andava rimossa. Eh, in questo modo semplicemente seleziona gli studenti iscritti a quel determinato corso. Per, tutti, per tutte queste entri. In Java devo creare un oggetto corrispondente, un oggetto studente, che salvi l'informazione relativa a ciascuna entry. Quindi, come al solito, devo andare ad implementare il solito pattern try-catch, Connection con connect dib get quindi prima cosa creo la connessione, secondo creo il prepared statement. Terzo, setto eh, il codice di insegnamento dentro, la, dentro il prepared statement, quindi st.setString eh, perché il codice di insegnamento è una stringa in posizione 1 c.get, eseguo la query. E per ogni risultato, quindi per ogni entry del result set, crea un nuovo studente. Quindi studente S uguale new studente, questa stringa l'ho copiata, questo, questo pezzo di codice l'ho copiato dal, dal metodo di sopra che tutti gli studenti perché in fondo gli studenti vengono creati nello stesso modo sempre passando la matricola, il nome, il cognome e il cds perché è la stessa cosa che otteniamo sono gli stessi valori che otteniamo anche qui in SQL Pro adesso devo andarli a inserire dentro c quindi ehm, c Get. Ah, .get non, non ho però creato la, la lista di studenti all'interno di, eh, di corso, del java bin corso perché se vi ricordate all'interno del java bin studente avevo creato questa lista, questa array list dove salvare i riferimenti co di corso la stessa cosa la devo fare all'interno dell'oggetto corso del java bin corso quindi sono nel java bin corso devo creare la lista, una lista di studenti, dove andare a salvare i riferimenti de, degli studenti iscritti a quel corso, private list studente, studenti, e poi nel costruttore vado a creare questa lista, studenti uguale new array list di studente. Stessa cosa la faccio nei due costruttori. E importo JavaTillist. Quindi ricordiamoci che ovviamente per aggiungere devo avere una struttura dati dove aggiungerli sia in studente che in corso. E poi devo creare il corrispondente getter setter. Quindi source, generate, get, resetter e generate, get, resetter per questa struttura dati. Quindi get studenti, set studenti. Struttura dati che viene sempre inizializzata alla creazione di corso per cui non sarà mai nulla. Questo è importante perché in eh, studente DAO posso fare a questo punto ho il riferimento al corso dove andare a inserire eh, gli oggetti. Quindi c.get studenti, quindi ottengo il riferimento alla lista di studenti che ho appena creato nel Java bin, punto add posso chiamare il metodo.add perché eh, non ho un riferimento a null ma ho un riferimento ad una lista perché l'ho creata prima nel costruttore quando ho creato l'oggetto corso che cosa aggiungo? non aggiungo direttamente s ma utilizzo quel pattern dell'identity map quindi add studente map.get di s quindi non aggiungo direttamente l'oggetto s che ho creato ma aggiungo l'oggetto, il riferimento che mi viene tornato da studente map. Stessa cosa che ho fatto la volta, nella scorsa lezione in corso DAO. In corso DAO aggiungevo um, il riferimento a corso, cioè, in corso DAO ho implementato questo metodo getCorsi Iteravo sui vari corsi e aggiungevo all'interno della lista di corsi di ciascun studente il riferimento che mi veniva tornato da corso MAP. In studente DAO implemento la stessa cosa, eh, relativa però a studenti e corsi, agli studenti iscritti a un determinato corso, quindi itero sui vari studenti, per ogni studente inserisco il riferimento all'oggetto studente, che mi, che mi viene ritornato da studente map. Tutto chiaro? Eh, ovviamente questo metodo non ritorna nulla, perché aggiunge solo dei riferimenti. Posso tornare nel model, e vedo che adesso nel model tutto è abbastanza... una volta che ho portato il database in memoria, perché di fatto con questo codice sto portando tutto il database in memoria, sia, sia le informazioni relative alle varie entità studenti e corsi, sia le informazioni relative alle relazioni, in modo bidirezionale, quindi sia dal lato di corsi sia dal lato dei studenti. Ora, risolvere questi punti del Lab 4 è banale, perché immaginiamo un metodo che mi debba ritornare quali sono i corsi a cui è scritto eh, quali sono gli studenti a cui è scritto quali sono gli studenti iscritti in un determinato corso come chiedeva il punto 3 quindi implementiamo un metodo public list studenti get studenti from corso e mi viene passato a string codins allora adesso con il codice insegnamento potrei come prima fare una lista una fare una ricerca lineare nella lista di corsi e cercare la corrispondenza tra il codice di insegnamento che ha ricevuto questo metodo come, come parametro e quello dell'oggetto che sto scandendo della lista. Oppure posso sfruttare l'identity map, perché in fondo l'identity map è vero che mi serve per implementare il pattern dell'identity map, ma posso anche sfruttarla per ottenere in modo veloce i riferimenti degli oggetti esistenti. Tanto sono sicuro che tutti i corsi sono già nell'identity map perché per come ho creato la, per come ho creato per, per, per l'implementazione del, del costruttore dei model succede che tutti i corsi vengono inseriti nell'identity in map. Quindi potrei fare eh, corso C uguale corso map. get. Uh, qua però mi chiede il riferimento uh, qua mi chiede però un oggetto corso io invece soltanto il codins, quindi ho due possibilità se voglio sfruttare l'identity map o creo un finto oggetto corso in cui setto soltanto il codins e poi get sfrutta il metodo equals di corso che è definito sul codice di insegnamento e quindi questo è il primo metodo però è un po' un trucco Oppure ridefinisco, crea un altro metodo GET con una signature diversa che esponga effettivamente il metodo GET della mappa. Eh, è abbastanza indifferente, però preferirei eh, questa seconda implementazione perché è un pochino più pulita e meno, meno prona ad errori. Quindi andrei in eh, corso di map e definirei un metodo public corso get string codins e questo metodo semplicemente ritorna eh, quello che ritorna la mappa quindi return map.get codins quindi diciamo che sto ingrandendo le funzioni sto espandendo le funzioni originarie della identity map torno in model quindi ottengo il riferimento a corso dato il codice insegnamento controllo che questo riferimento sia diverso da null, perché è vero che ho detto che nella mia implementazione sono sicuro di aver inserito tutti i corsi che erano presenti nel database ma nulla mi vieta che l'utente inserisca un corso che non è presente nel database e quindi non voglio che il programma vada in crash quindi if c uguale uguale a null return new array list di studente quindi se c è null semplicemente ritorno una lista vuota così qualunque cosa faccia il, il test model non andrà in crash, semplicemente itererà su una lista vuota e quindi non stamperà probabilmente nulla. Altrimenti, quindi non scrivo else perché tanto finisco, in questo, finisco dopo l'if soltanto se c è diverso da null, altrimenti return C.getStudenti. Quindi, dato il codice insegnamento, ottengo un riferimento all'oggetto corso relativo a quel codice insegnamento, ottenere gli studenti iscritti a quel corso adesso è banale perché ho implementato correttamente il pattern ORM. Quindi ho tutte le informazioni in memoria. Tutto chiaro? Avete domande? E ovviamente la stessa cosa la posso fare anche dal lato eh, get eh, la lista di corsi dato allo studente che è poi quello che chiede il punto 4 la ricerca di corsi a cui è scritto uno studente quindi public list corso get corsi from studente Int matricola, e devo fare la stessa cosa di prima. Quindi, di nuovo tre possibilità o itero sulla lista degli studenti e cerco la corrispondenza tra le due matricole come ho fatto in getTotCrediti from studente 2, sfrutto l'identity map creando un nuovo oggetto studente finto 3. Modifico. Il metodo, aggiungo un metodo get in identity map per darmi riferimento all'oggetto studente dato la matricola secondo me il terzo metodo è il migliore perché sfrutto la potenza della mappa semplicemente aggiungendo un metodo e lasciando l'implementazione possibile pulita e quindi implemento questo, di nuovo questo pattern quindi creo una variabile studente s uguale studente map.get Matricola, vado all'interno di studente map, creo un nuovo metodo get public, studente, get int matricola. Questo semplicemente mi espone lo stesso metodo get della mappa sottostante. Quindi return map.get matricola, dove matricola è questo intero che è la chiave di, eh, di, della mappa che abbiamo creato dentro studenti di map. All'interno di model faccio la stessa cosa di prima, controllo che il riferimento sia diverso da null, se il riferimento è uguale a null semplicemente ritorno una nuova array list di corso ovviamente qui nulla mi vieta di ritornare null però eh, l'importante è che poi all'interno del test model facciate il controllo che il valore ritornato sia diverso da null in genere nei metodi che ritornano una lista è brutto ritornare null a meno che proprio non sia specificato nella documentazione del metodo che implementate se il metodo ritorna una lista ritornate sempre una lista al massimo ritornate una lista vuota così evitate di propagare errori nel programma di, aggi di aggiungere possibili condizioni di errore nel programma l'importante è che mettete sempre il controllo perché se voi scrivete return ehm, s.getcorsi ed s null ottenete una null pointer exception nel metodo getCoursesFromStudente quindi fate sempre il controllo che il valore ritornato sia diverso da null e chiamate i metodi soltanto su oggetti che non sono null soltanto su, su riferimenti a oggetti che non sono null ehm, quindi abbiamo implementato anche questo terzo metodo Proviamo solo a testarli per vedere che l'implementazione sia corretta. Quindi, eh, sono nel test model, voglio testare eh, il punto 3 e il punto 4. Nel punto 3 ottengo una lista di studenti, quindi list studenti result uguale a m.get studenti from corso. Il codice di insegnamento lo devo inserire, mettiamo lo stesso che abbiamo scelto prima, questo qua, 0,1, NBA PG. List di studente. Importo già list. Poi ciclo su result, quindi for studente s, due punti, result. sysout s quindi stampo semplicemente gli studenti allora quel problema di result che l'ho già usato prima allora result studenti proviamo a eseguire il test model e ottengo quindi oltre al totale dei crediti per quello specifico studente anche la lista di studenti che sono iscritti a questo corso testiamo ancora l'altro ehm, metodo del model che è quello studente. crea una lista di corsi resultCoursy uguale m.get. Corsi from studente, la matricola posso lasciare quella di prima, quindi 146101. For corso C, due punti, result corsi, sysout C. Semplicemente sto creando due metodi cioè, sto creando un piccolissimo pezzettino di codice per testare i metodi che ho creato prima nel model Ora, mi stampa gli studenti ma non mi stampa i corsi, come mai? Ora, commentiamo un attimo la parte di prima eh Vediamo come mai non mi stampo i corsi dato quello studente. Andiamo nel model get corsi from studente matricola. Get from studente matricola, studente map. Allora, aggiungiamo la cosa più semplice quando non capiamo cosa succede. Nel nostro programma mettiamo un punto di debug, lo mettiamo nella prima istruzione di get from studente e debugghiamo l'applicazione quindi vado nel test model eseguo la mia applicazione in modalità debug mi si apre l'interfaccia di debug adesso eseguo istruzione per istruzione per capire cosa sta succedendo quindi studentemap.get matricola, qua mi dovrebbe ritornare un riferimento a s diverso a null. Infatti S è uno studente a cui sono associati dei corsi, però questo S.getCorsi è nullo, cioè non è nullo ma è vuoto, quindi proviamo a eseguirlo ancora una volta per controllare che effettivamente sia vuoto. S. se vado qui in alto a destra posso controllare quali sono le informazioni associate a ciascun oggetto quindi vado all'interno di corsi e vedo che corsi è vuoto quindi vuol dire che non, ho, non li ho aggiunti prima quindi dentro studente Dentro studente, allora, mi sembra strano perché prima riceva, avevamo una lista di corsi associati a quello studente, perché prima se metto il debug in quest'altro metodo, quello get from studente, vado nel test model e decommento queste istruzioni, Poi riseguo il debug. Qua associato allo studente con i D20 avevamo una lista di corsi. Sì. Eh, C'è qualcosa che non mi torna. Ah sì, scusate, ho fatto un errore stupidissimo, ossia ho esattamente non fatto quello che ho detto di fare, perché avevo detto creiamo un identity map per evitare di creare oggetti duplicati eh, ed è proprio quello che ho fatto se ho creato oggetti duplicati, perché la identity map relativa a studente map non l'ho passata al metodo get tutti studenti e quindi gli studenti che creo nella lista, qua, get tutti studenti, eh, sono diversi da poi quelli che vado a inserire nell'identity map eh, in get studenti from course. Quindi devo modificare il metodo get tutti studenti passando la, il riferimento a studente map. Quindi vado in get tutti studenti, modifico l'implementazione in modo tale da ricevere una. Um, studenti id map studenti map no, studenti id map e poi come facevo in corso DAO eh, dove aggiungevo questa lista corso map.getc Stessa cosa devo fare in studente DAO. Quindi non è result.add di new studente, ma è studente s uguale new studente di res.get eh, int get string eccetera. E poi result.add studenti map.get s ricordiamoci che abbiamo due metodi get quindi dobbiamo scegliere quello corretto quindi se adesso rieseguiamo il test model finito di copiare se eseguiamo il test model dovrebbe funzionare e quindi abbiamo una lista di, anche la lista di corsi quindi questo è stato un ottimo esempio di cosa non fare e di quanto è pericoloso il fatto di creare oggetti duplicati riferiti allo stesso valore perché avete visto che l'implementazione sembrava corretta perché il metodo eh, perché avevo due oggetti riferiti allo stesso studente ma due oggetti separati e quindi quando poi chiedevo la lista dei corsi in un oggetto c'era la lista dei corsi in un altro oggetto non c'era la lista dei corsi e, e questo era, era, era un problema perché avevo due oggetti che effettivamente rispondevano allo stesso modo ad equals ma uno con le informazioni e l'altro senza quindi ricapitolando qual è il pattern corretto creo i riferimenti al DAO creo le due idmap ho un metodo ho due metodi per ottenere tutti gli oggetti corsi è l'altro metodo per ottenere tutti gli oggetti studenti, a cui però devo passare l'identity map. Quindi questi metodi aggiungono sia la lista, che poi mi è ritornata, sia l'identity map, e poi aggiungo i riferimenti incrociati. Se il pattern è implementato correttamente, poi tutto il programma funziona ed è molto più semplice. Vedete che poi l'implementazione di questi metodi di get20 from corso e get corsi from studente è proprio semplice. Ultimissima cosa che dobbiamo fare per risolvere questo esercizio è quella di eh, cosa devo fare se, se come, si comporta, come, come, come, come si comporta il pattern RM se voglio aggiornare le informazioni nel database perché fino ad ora abbiamo visto come prendere semplicemente le informazioni dal database. Quindi abbiamo avevamo una serie di punti a cui rispondere, che però erano tutti eh, punti che si risolvevano semplicemente leggendo, senza scrivere. Quando scrivo è un pochino più complicato perché devo aggiornare sia le relazioni che in memoria, sia le relazioni che sono salvate nel DB. Perché questo devo farlo? Perché se le aggiornare le, le relazioni in memoria è importante per mantenere la consistenza del programma. Perché se iscrivo uno studente a un corso e poi chiedo quali sono i corsi a cui quello studente è iscritto, voglio trovare anche questo nuovo corso, quindi devo farlo in memoria, perché la lista dei corsi, ottenere la lista dei corsi dato a uno studente, lo faccio andando a vedere i riferimenti, quindi andando a vedere quello che c'è in memoria nel programma. Però devo anche aggiornare le informazioni sul DB perché la volta dopo che eseguo il programma il programma carica in memoria le informazioni che sono presenti nel DB e quindi è necessario che questa informazione sia salvata anche in memoria quindi diciamo che implementiamo un metodo iscrivi eh, studente a corso public eh, boolean iscrivi a corso a cui passiamo una matricola e un codice di insegnamento Ora, questo metodo deve fare due cose aggiornare l'informazione nel db e poi aggiornarla anche in memoria perché farli in questo ordine? Perché se prima aggiorno in memoria e poi l'aggiornamento nel DB fallisce per un qualche motivo, ad esempio perché la connessione al DB è saltata, l'aggiornamento in memoria però l'ho già fatto e quindi non ho più la consistenza dei dati tra quello che è in memoria e quello che non è nel DB. Quindi prima lo faccio nel DB, dove effettivamente l'aggiunta potrebbe creare degli errori. Poi lo faccio in memoria. Ma l'importante è che entrambe le cose vadano fatte quindi aggiorno il DB e aggiorno i riferimenti in memoria. È chiaro cosa intendo quando parlo di memoria? Memoria significa memoria RAM, perché il programma eh, è in esecuzione questi oggetti sono salvati all'interno della RAM, però sono salvati soltanto durante il ciclo di vita del programma nel momento in cui il programma si chiude tutti questi riferimenti spariscono qui quindi non è un'informazione duratura è un'informazione legata al ciclo di vita del programma Java quindi aggiorno il DB ho bisogno di un metodo che mi ritorni un boolean Um, quindi SDAO. Punto, iscrivi studente a corso, ops, a cui però passo uno studente e passo un corso. In realtà potrei passare anche in questo specifico caso matricola e codins però diciamo che secondo un pattern più meglio definito il model potrebbe sempre passare gli oggetti al DAO l'importante è essere consistenti cioè avere un'implementazione che sia uguale per tutti i metodi possiamo scegliere di passare al DAO gli oggetti completi o semplicemente le informazioni che il DAO deve inserire è meglio passare gli oggetti completi, perché secondo me è meglio passare gli oggetti completi, perché il model non ha la visione su come poi questi dati vengono effettivamente salvati dentro il database. Cioè, non sa se effettivamente nel database vengono salvate soltanto la coppia di eh, matricola e codice insegnamento, o se effettivamente viene salvato l'oggetto studente, l'oggetto corso. Quindi, Secondo me il model non avendo visione di quello che succede nel DAO deve sempre passare riferimento agli oggetti. Riferimento agli oggetti che è semplice da ottenere perché eh, basta che faccia la stessa cosa che facevo prima ossia eh, corso map.get codins e quindi ottengo riferimento a corso. Corso, corso corso quale corso map.get codins quindi sfrutto i nuovo identity map per ottenere riferimento all'oggetto corso legato a un codice di insegnamento e la stessa cosa la faccio per studente quindi studente studente uguale studente map.get matricola Devo però stare attento, ossia, se uno dei due oggetti non esiste, il metodo fallisce. E questo è importante, è importante quindi, aver eh, cercato l'oggetto corrispondente a questa informazione, perché altrimenti avrei inserito nel DB, quindi nella memoria persistente, un'informazione che è scorretta, perché è relativa ad uno studente a un corso che poi non, sono effettivamente, non si trovano effettivamente nel DB. Quindi vedete che abbiamo un doppio vantaggio. Uno, l'astrazione, ossia il model non, sa, non conosce i dettagli implementativi del DAO. Due, serve per mantenere la consistenza dell'informazione. Quindi aggiungo una relazione solo tra due entità esistenti. Quindi if studente è uguale, uguale a null o corso è uguale, uguale a null, quindi se uno dei due è uguale a null, allora return false quindi, quindi il metodo fallisce non posso iscrivere uno studente ad un corso perché uno dei due non esiste altrimenti chiamo il metodo di iscrivi studente a corso del DAO questo metodo a sua volta mi ritornerà un boolean, quindi boolean ehm, result, uguale se da o punto iscritto il corso. If result, quindi se il risultato è true, quindi aggiornamento di B effettuato con successo, allora aggiorno anche i riferimenti in memoria. Cosa significa aggiornare i riferimenti in memoria? Significa che devo aggiungere questo corso alla lista dei corsi seguiti da quello studente e devo aggiungere questo studente alla lista dei corsi alla lista degli studenti che seguono quel corso. Quindi, studente.getCorsi.add, studente.getcorsi.addCodins Scuola, punto ad corso e corsi punto. Get scuola, corso punto. Get studenti. Punto ad studente quindi aggiorno i riferimenti incrociati. Occhio, però a non inserire dei duplicati Ora, in base a come effettuiamo la query la query potrebbe ritornare un errore o meno se l'informazione è già presente nel DB siccome però le liste di riferimenti associate a corso studente sono delle liste, non sono degli hash set è possibile inserire dei duplicati quindi per essere proprio sicuri di non fare errori io aggiungerei un, un controllo, ossia if studente.getcorsi.contains corso e poi ci aggiungo un punto esclamativo all'inizio per, per eh, eh, negare eh, il contains, quindi se, studente, se lo studente non è già iscritto a quel corso allora lo aggiungi, e la stessa cosa fa lo faccio dal lato di corso, quindi se diverso da corso.getstudenti.contains.studente, quindi se nella lista di studenti associati a quel corso non è già contenuto lo studente, allora lo aggiungo. Questo lo faccio perché in base a come scriviamo la query gli errori di, di doppio inserimento potrebbero essere ignorati. E poi alla fine scrivo return result. Allora, quindi se result è true aggiorno return true quindi se aggiorno il riferimento in memoria alla fine ritorno true altrimenti eh, ritorno false perché vuol dire che l'inserimento all'interno del DAO ha ritornato false quindi per ricapitolare per iscrivere lo studente on corso devo sia aggiornare riferimento in memoria che le relazioni nel db. Prima ottengo gli oggetti relativi alla matricola e al codice di insegnamento, lo ottengo utilizzando l'identity map. Controllo che questi riferimenti siano diversi da null, se diversi da null vuol dire che uno dei due non esiste e quindi questo metodo deve ritornare false. Poi aggiorno il db utilizzando il metodo iscrivi studente a corso. Se ha successo, allora aggiorno anche i riferimenti in memoria, controllando però di non aggiungere riferimenti duplicati. E infine ritorno true perché il metodo ha avuto successo. Se invece l'inserimento nel db è fallito, quindi non entro in questo if, ritorno false. Quindi c'è un pochino di logica per evitare di eh, compromettere le informazioni o nel db o, nel, o, nel, eh, o in memoria ma alla fine è abbastanza semplice se vedete è tutto chiaro avete delle domande il metodo di scrivere studente a corso non lo implemento perché siamo un po' stretti come tempo perché volevo ancora farvi vedere il connection pooling ma è lo stesso che trovate già nella soluzione del lab 4 quindi se andiamo nel lab 4 in soluzione nel DAO ci dovrebbe essere già forse in corso DAO iscrivi studente a corso, esattamente questo metodo qua facciamo che copiarlo così ce l'abbiamo anche noi, quindi andiamo in SDAO e copiamo questo metodo dalla soluzione del lab 4 questo metodo semplicemente iscri iscrive No, perché sono un model, volevo andare in studente DAO. Questo metodo semplicemente iscrive uno studente ad un corso. Quindi abbiamo questa qui, insert ignore. Vedete che questo ignore ignora il risultato si ignora possibili errori di, legati alla, alla duplicazione di entry. Quindi se la stessa relazione tra, quindi se già un, uno studente è iscritto a quel corso, quindi se esiste la relazione tra matricole e codins, e viene inserito un'altra volta, <coughs> viene ignorato l'errore. Ovviamente il dato non viene inserito due volte, però viene ignorato l'errore relativo all'inserimento duplicato. Se togliete questo ignore, ottenete un errore che poi dovete gestire. Uh, corso qua abbiamo un errore perché corso.get codice insegnamento ok quindi abbiamo implementato anche questo secondo punto l'obiettivo era quello di farvi vedere uh, come aggiornare le informazioni, quindi non solo leggere ma anche aggiornare le informazioni eh, rispettando comunque la relazione sia in Java che nel database qua il nome è un po' diverso, si vede change to iscrivi studente a corso perché c'è un errore di di battitura quindi andiamo in studente dao ed è iscrivi non iscrivi studente a corso quindi se è tutto chiaro è tutto chiaro avete domande ok pensateci se poi avete domande mandate una mail adesso come ultimo argomento per terminare eh, la parte sul database riprendiamo le slide che ho aggiornato quindi non sono più aggiornato dovete riscaricarle perché le ultime slide sono cambiate e vediamo il connection pooling ossia come migliorare le prestazioni di accesso al DB qual è il problema legato all'aprire una connessione con il DB? quando siamo nella classe di Bconnect, quella che abbiamo implementato qualche lezione fa, abbiamo implementato un metodo getConnection cosa fa questo metodo getConnection? nell'implementazione implementa il metodo implementa il pattern singleton pattern singleton significa che una istanza di quella classe viene condivisa a tutti quelli che ne fanno richiesta e questa istanza dovrebbe essere l'istanza della connessione Effettivamente, implementato eh, correttamente, il pattern singleton ritorna la stessa connessione a tutti i richiedenti. Tuttavia noi abbiamo aggiunto un controllo, quell'if, se vi ricordate, se la connessione è nulla o se la connessione è chiusa, creano una nuova. Siccome tutti quelli che fanno richiesta prendono una connessione, la utilizzano e poi la chiudono, anche se noi abbiamo implementato il pattern singleton, in realtà creiamo una connessione ad ogni, richi ad ogni nuova richiesta. Questo perché? perché è buona programmazione una volta acquisita una risorsa, rilasciarla. Tuttavia c'è un problema legato alle, a, alle connessioni con il database. Ossia, creare una connessione con il database è costoso. È costoso perché significa aprire un socket l'apertura di un socket richiede del tempo perché bisogna passare eh, dal sistema operativo che si deve offrire l'apertura di un socket, ricordatevi che il socket è un canale di comunicazione tra due endpoint che sono specificati dall'indirizzo IP sorgente e destinazione e dalla porta sorgente e destinazione, quindi quel 3306 è la porta di destinazione su cui il DB è in ascolto. I due indirizzi IP in realtà non li specifichiamo perché sono localhost, perché Uh, entrambi, sia il database che il, uh, sia il client che il database risiedono sulla stessa macchina però nulla vieta che siano su due macchine differenti quindi in quel caso dovremmo dire dovremmo specificare l'indirizzo IP di destinazione che non è più localhost quindi abbiamo detto che aprire un socket è costoso il socket richiede l'apertura di una connessione TCP IP una volta aperto il socket dobbiamo cioè, il programma uh, il driver di JDBC deve fare tutta una serie di operazioni per fare la richiesta, per, per poi effettuare la query. Ci sono tutta una serie di operazioni accessorie necessarie per poter eseguire una query, come esempio il controllo dell'autorizzazione, perché in un database ben strutturato ci sono diversi utenti, ciascun utente ha associato un'autorizzazione, una, una quindi può fare alcune operazioni e altre no. Le operazioni ammesse sono salvate all'interno di una tabella, quindi va fatta una query all'interno della tabella relativa all'utente per capire se può fare l'operazione che sta per chiedere. Bisogna anche fare il controllo, ad esempio, della password di accesso, perché quando noi diciamo utente root password qualcosa, effettivamente viene fatta una query per controllare che quella password esista nel DB e sia associata a quell'utente. Queste operazioni sono tutte accessorie, non riguardano effettivamente la nostra query, vanno fatte prima, alcune vanno fatte prima, alcune vanno fatte dopo, ma sono tutte operazioni che devono essere sicuramente fatte ad ogni apertura di connessione con il DB. E quello che noi, quello che noi facciamo attualmente, stiamo facendo nei nostri programmi, è prendere una connessione, fare una, un sacco di operazioni per poter accedere al DB, facciamo la nostra query, magari semplicissima, e poi chiudiamo la connessione e se ci pensate è un po' uno spreco perché se facciamo un sacco di operazioni accessorie perché non sfruttarle più di una volta perché tra una query e l'altra non possiamo riutilizzare la stessa connessione al DB questo è il primo problema quindi è un problema di ottimizzazione cercare di sfruttare le operazioni che abbiamo fatto una volta e sfruttarle una seconda volta poi c'è anche un altro problema ossia che è il seguente se il nostro programma fa un sacco di query quindi fa query eh, molto frequenti è possibile che la velocità con cui vengono fatte, vengono fatte queste nuove query e quindi vengono richieste eh, vengono richiesti nuovi socket sia maggiore rispetto alla velocità con cui questi socket vengono rilasciati e chiusi perché anche se noi facciamo connection close nell'implementazione sottostante del, della Java Virtual Machine ci sono tutta una serie di, di ottimizzazioni che fanno sì che le risorse magari non vengono rilasciate proprio quando noi facciamo eh, connection.close e quindi magari questi ritardi questi ritardi dovuti a questa ottimizzazione super spinta nella Java Virtual Machine per far sì che il programma giri il più veloce possibile fanno sì che a un certo punto in alcuni programmi otteniamo un errore che è too many connections un'eccezione del driver DGDBC che ci dice non puoi aprire più socket perché li hai esauriti allora uno dice va bene cambio il limite c'è cioè un limite che è impostabile del numero massimo di socket che possono essere aperti lo cambio da, da numero che è da 1000 passo a 10.000 ottimo però stiamo semplicemente spostando il problema perché basta fare più query e di nuovo otteniamo lo stesso, la stessa eccezione e poi ricordiamoci che il numero di socket il numero massimo di socket che possono essere aperti è finito, perché come ho detto, il socket viene identificato da indirizzo IP di sorgente, destinazione, porta sorgente e porta destinazione. Indirizzo IP sorgente, destinazione e porta di destinazione non possono essere cambiati, perché identificano i due endpoint e identificano il servizio a cui vogliamo collegarci. Quello che può essere unica variabile è, è la porta sorgente, che è su 16 bit, quindi vuol dire 65.000 valori massimo, Alcuni, eh, e ovviamente prima o poi si esauriranno, quindi anche se noi impostiamo il massimo numero di socket possibili, è possibile che la nostra applicazione, particolarmente DB Intensive, a un certo punto mandi in crash Java. Quindi abbiamo due problemi, uno di ottimizzazione e uno legato ad una possibile eccezione che il nostro DB potrebbe, che il nostro driver potrebbe scatenare perché stiamo aprendo troppe connessioni. <coughs> In entrambi i casi, come facciamo, a, come facciamo a risolvere questi entrambi i casi? Possiamo utilizzare un pattern che è quello della connection pool. Qual è l'idea della base di, di connection pool? Ho un pool, quindi un insieme di connessioni che vengono aperte appena attivo la mia connection pool e rimangono aperte, quindi rimangono disponibili per chiunque ne faccia richiesta. E quando... Il client, quindi quando il metodo che prende una connessione e poi la chiude, quindi quando il client ha finito di fare la sua query e chiude la connessione, questa connessione non viene effettivamente chiusa, ma semplicemente la connection pool si ricorda che questa connessione è disponibile per altri. Quindi è importante che il client continui a fare la close, dopo aver acquisito una connessione perché questo indica alla pool che quella connessione lì è disponibile ad altri ma effettivamente alla close non corrisponde la chiusura della connessione con il DB quindi nell'implementazione sottostante della libreria di connection pooling la connessione non viene mai chiusa ma viene mantenuta in questa pool, in questo insieme per altre richieste questo fa sì che tutte le operazioni accessorie di cui abbiamo parlato prima quindi il controllo dell'autorizzazione l'apertura del socket, l'inizializzazione del result set, del prepare statement eccetera tutte queste cose qua vengono fatte una sola volta e vengono, poi, e poi quindi si massimizza l'efficienza la prima volta che chiudo una connessione sì ci sarà un po' di delay ma è quello che otterrei ogni, come ogni volta che apro una nuova connessione la seconda volta invece mi trovo una connessione già aperta che posso subito utilizzare senza dover perdere tempo in operazioni accessorie quindi come si va ad utilizzare questo, metodo del questo meccanismo del connection pooling? JDBC offre eh, due interfacce una connection, e una data source l'interfaccia connection è quella che serve a eh, dare una singola connessione, data source invece serve per implementare il connection pool e poi sono i diversi driver che vanno effettivamente a implementare queste due interfacce con l'implementazione concreta. Per fortuna noi ci eh, appoggiamo ad una libreria, quindi in realtà il codice cambierà pochissimo, come vedremo, ma le prestazioni cambieranno molto. Vediamo questo, questi, questo set di benchmark. Questo set di benchmark credo che si riferisca alla stessa query semplicemente ripetuta più volte, ripetuta 100 volte, 1000 volte o 3000 volte. Eh, tra l'altro potrebbe anche esserci, no sì, sì, è corretto. Eh, cosa succede in questa query? Se non utilizzo il pooling, in tutti, in tutti i casi, se non utilizzo il pooling, le prestazioni sono nettamente inferiori perché ogni volta creo una nuova connessione e quindi non viene né fatto cache dei risultati e né sfrutto la stessa connessione quindi il tempo legato all'accesso di B è proporzionale al numero di iterazioni che faccio vedete che c'è un fattore 10 ad esempio tra le 100 iterazioni e le 1000 iterazioni quindi dura un fattore 10 in più nel caso delle mille iterazioni ne facessi 10.000, dieci, al posto che impiegare 43 secondi, ne impiegherebbe 430. Invece il connection pooling ha un tempo costante. Tra l'altro qui sono particolarmente bassi i numeri perché credo che la query sia la stessa, questi benchmark si riferiscono alla stessa query eseguita più volte, e il a seconda della libreria il connection pooling fa anche il cache dei risultati quindi se la query è la stessa non viene neanche più rieffettuata effettivamente ma si cerca di sfruttare i risultati della query precedente questo spiega questi tempi estremamente bassi se invece le query sono differenti i tempi saranno più alti cresceranno linearmente con il numero di query ma saranno comunque più bassi di uno o più ordini di grandezza rispetto al creare ogni volta una nuova connessione in pratica come facciamo ad utilizzare il connection pooling? ci affidiamo a delle librerie ne esistono tante una particolarmente in voga attualmente è la Icari connection pooling Icari CP quindi una libreria open source per aggiungere la capacità di connection pooling al driver di JDBC quello che fa di fatto fare connection pooling, quindi quello che ho detto mantenere questo insieme di connessioni aperte e darle ai client quando questi sono interessati. Riguardo invece al prepared statement cache, quindi al cache del prepared statement, ehm, altre librerie lo implementano a livello proprio di libreria, ICARI dice no, secondo me è meglio farlo a livello del driver. Quindi la cache del prepared statement eh, non viene gestito da ICARI, ma permette di settarlo, quindi tramite la libreria Icari possiamo settare il cache del prepare statement a livello del driver. Questo fa sì che poi qualche driver lo implementerà, qualche driver non lo implementerà. A seconda del database che stiamo utilizzando, a seconda del driver che stiamo utilizzando, eh, ci potrebbe essere questa opzione o meno. Nel caso di MySQL, MariaDB, eccetera, c'è questa ottimizzazione, quindi possiamo sfruttarla nel caso di credo Microsoft SQL Server non c'è però tanto non lo utilizziamo quindi non è un nostro problema attualmente questi sono i siti web di riferimento quindi abbiamo la pagina eh, dove, viene, dove si racconta di Icari la pagina ufficiale e poi abbiamo anche la pagina di Github la pagina di Github dove invece troviamo proprio l'implementazione della libreria. Giusto per farvi vedere quanto questa libreria è veloce, questo è il numero di cicli di connessione che possono essere effettuati eh, al millisecondo, ciascun millisecondo. Vedete che C3P0, che è la libreria che utilizzavamo l'anno scorso, può fare 234 cicli, invece questo Icari ne può fare addirittura 50.000. Adesso poi i benchmark vanno sempre presi un po' con le pinze, vanno, vanno visti, bisognerebbe vedere anche come questi benchmark sono stati ottenuti comunque generalmente ottiene delle prestazioni, permette di ottenere delle prestazioni eh, veramente ottime per l'accesso al DB stiamo parlando semplicemente di aggiungere una libreria al nostro programma qui molto spesso magari un'ottimizzazione grossa si ottiene cambiando anche solo la libreria a cui ci appoggiamo Adesso noi stiamo facendo dei programmi semplici dove le query sono eh, limitate, dove anche le informazioni che otteniamo sono limitate. Ma pensate ad esempio ad un web server, quindi ad un server che è scritto per dare delle, in output delle, delle pagine HTML con un contenuto dinamico, come di fatto il web funziona, quindi tutti i siti web danno in risposta a un contenuto dinamico in base alle richieste che facciamo siccome il contenuto lì è veramente dinamico eh, e molto probabilmente questa informazione è salvata in diverse pelle, in diversi database è importante che le prestazioni siano esasperate perché non vogliamo alcun delay nella nostra, nelle nostre richieste quindi per utilizzarla come facciamo questo è preso dal dal, dal sito dalla pagina di github dal readme di github semplicemente creiamo un'istanza un della classe cariconfig che serve per configurare la, la libreria qui passiamo le stesse informazioni che passavamo prima quindi la JDBC URL, eh, lo username, la password possiamo specificare delle, una configurazione di MySQL come ad esempio in questo caso stiamo specificando di fare la cache to prepare statement, quello che dicevo prima ma non siamo obbligati a scrivere queste istruzioni, creiamo un oggetto DataSource che implementa quindi l'interfaccia di JDBC DataSource a cui passiamo la configurazione precedentemente creata e poi sul DataSource chiamiamo GetConnection, quindi semplicemente modificando queste poche righe all'interno della classe DB Connect siamo in grado di aggiungere la funzionalità di Connection Pooling. Come facciamo a chiuderla? A livello della funzione DAO non cambia assolutamente nulla. Quindi la funzione DAO, l'implementazione non cambia, fa sempre getConnection e fa sempre close. Quello che cambia è l'istruzione associata, l'implementazione associata alla getConnection e a close. Infatti getConnection ora non aprirà più una nuova connessione, ma farà richiesta al pool di connessioni eh, aperte di una connessione close non la chiuderà ma semplicemente la rilascerà beh, pronta per essere riutilizzata da un'altra funzione del DAO alla fine eh, potremmo anche distruggere il connection pool perché il connection pool apre una serie di connessioni ma poi dovremmo anche chiuderle per un'implementazione estremamente corretta eh, questa la chiusura del connection pool è necessaria e dovrebbe essere fatta nel metodo stop legato ad esempio a JavaFX perché ciascun controller, insomma, eh, il metodo, scusate, un progetto Java che implementa eh, il progetto JavaFX nel main, prendiamone uno qualsiasi, ha un metodo start e poi un metodo stop. In realtà noi abbiamo sempre implementato il metodo start ma il metodo stop... Ma questa è stata una nostra scelta perché noi abbiamo sempre metodo il metodo start all'interno del main. Perché nel start dobbiamo fare il loading dell'FXML, dobbiamo caricarlo, dobbiamo caricare l'FXML, creiamo il model, eccetera. Però nulla ci vieta di fare anche l'override del metodo stop. Che come potete capire, come potete immaginare, verrà chiamato quando il ciclo di vita dell'applicazione JavaFX termina quindi nel metodo stop quello che facciamo è semplicemente uccidere il, eh, il data, il, eh, i cari data source in realtà quando il programma termina comunque rilascia tutte le risorse in automatico quindi potremmo evitare anche di farlo quindi nei, nei nostri programmi non lo facciamo se avete però un'applicazione con un ciclo di vita più complesso dove magari vengono fatte diverse cose l'applicazione è creata per non essere mai spenta eh, quindi per girare all'infinito allora in quel senso in quell'implementazione ha senso distruggere le, le risorse acquisite quindi qua finisce la parte sul database poi avete una serie di eh, riferimenti come al solito se volete approfondire diversi aspetti della eh, DJDBC o RM eccetera Vediamo negli ultimi dieci minuti come implementare effettivamente questo data source, questo connection pooling. Semplicemente, allora, continuiamo a lavorare su questo esercizio RM, andiamo in ConnectDB, copiamo ConnectDB e creiamo una nuova classe ConnectDBCP. CP, giusto per vedere le differenze in termini di prestazioni e ehm, modifichiamo aggiungendo le istruzioni che i cari ci dice di aggiungere per farlo funzionare. Se andiamo nel Redmi, vediamo che a questo punto c'è eh, inizializzazione c'è una sezione di inizializzazione con delle istruzioni su come far funzionare i cari, che sono le stesse che poi ho riportato nelle slide, quindi le copiamo. Andiamo in, eh, nel progetto Java e le incolliamo in getConnection E poi cerchiamo un attimo di modificarle. In Get connection vogliamo ancora che continui ad, imp vogliamo che continui ad implementare il eh, pattern singleton, quindi, crei una sola istanza di da data source. Per farlo allora devo definire una variabile private static globale di icari data source che chiamo ds, poi in getConnection mi chiedo ds è uguale, uguale a null, quindi è la prima volta che sto chiamando il metodo getConnection, se è così allora creo la configurazione e poi creo anche il data source. Dove, jdbc url è la stessa di prima, semplicemente tolgo user uguale a uguale a root. Quindi, qua posso scrivere jdbc url. In username scrivo root e in password non metto nulla. Quindi, questa è la configurazione per accedere al DB. Queste sono alcune property che noi settiamo per avere, eh, per avere il cache del prepare statement, però a livello del driver di MySQL. Quindi, questa è la configurazione di MySQL. E poi, infine, creiamo il data source. Il try-catch cambia e in particolare nel try noi scriviamo return ds.getConnection e togliamo questo return quello che adesso manca ovviamente la libreria IcariDataSource come facciamo a scaricarla? Allora, il modo più semplice per farlo è se andiamo su google e scriviamo cari CP che è il nome della libreria Maven Maven è il repository con tutte le librerie eh, Java quindi andiamo sul primo Maven repository eh, Ikari CP selezioniamo eh, la versione prendiamo la 3.1 e poi clicchiamo su bundle e questo cliccando su bundle viene, ci scarica lo zip con tutti i jar o, per, o addirittura ci scarica soltanto il jar relativo ai cari cp questo qua, i cari cp trattino 3.1.0 i cari cp per funzionare richiede anche un'altra libreria che si chiama slf, SLF. 4J eh, questa è una libreria di logging la libreria di logging serve semplicemente per stampare quello che sta succedendo è comune in tutti i progetti un pochino più complessi logging significa semplicemente fare delle stampe a video, usare una libreria di logging permette di associare a queste stampe una diversa priorità, ad esempio sono dei, dei log relativi al debug dei log relativi agli errori dei log, re, dei log critici, relativi a condizioni di errore particolarmente severe, eccetera quindi non fa null'altro che gestire questo logging, però è necessario per far funzionare i cari CP. Quindi dovete scaricare, dovete andare su slf4j.org e scaricarvi questo zip. Il link lo trovate anche nella sezione materiale di, del corso che ho aggiornato, quindi non trovate più il vecchio link alla libreria C3P0 che utilizzavamo l'anno scorso, ma, ma trovate i due link di cari CP e di questa libreria. Scaricate lo zip e poi andiamo a importare le librerie corrispondenti. Quindi torniamo in eh, esercizio RM e in lib aggiungiamo sia il riferimento a cari cp dove copiamo la libreria, non aggiungiamo solo il link, e poi riguardo a SLF4, eh, eccetera, Dobbiamo, di tutti questi jarri dobbiamo aggiungerne solo due quello che si chiama slf4j api e slf4j jdk quindi li copiamo e li aggiungiamo all'interno di lib poi selezioniamo questi tre che abbiamo appena aggiunto build path, add to build path quindi semplicemente abbiamo scaricato le librerie già compilate l'abbiamo fatto tramite Maven e tramite il sito slf4j, le abbiamo importate nel build path, quindi sono disponibili, e adesso le aggiungo, le importo nel mio progetto. Quindi ho concluso anche l'implementazione di ConnectDB, Connection Pooling CP. Non è, vedete che non è cambiato molto semplicemente è cambiato l'implementazione del metodo getConnection dove controlla se DS è null se DS è null crea una configurazione la passa al data source crea un oggetto data source questo viene fatto soltanto la prima volta che una nuova che chiamiamo il metodo getConnection tutte le altre volte semplicemente entreremo in questo try-catch che ritorna una connessione dal data source l'implementazione di tutti i metodi del DAO non cambia perché tutti i metodi fanno connectdb.getconnection e connection.close. È importante fare la close perché altrimenti esaurisco le connessioni del data source e poi nulla funziona. Quindi l'implementazione del DAO non cambia, quello che è cambiato soltanto è connectdb. Eh, quanto è cambiata? Eh, sarebbe bello fare un, un, un test, ma adesso abbiamo esaurito il tempo. Ad esempio, potremmo crearci un metodo nel DAO che eh, prima ottiene tutta la lista di studenti e poi per ciascuno studente eh, mi chiedo se quello studente è iscritto a un determinato corso. Quindi passo una matricola ed, una, ed un codice insegnamento, e iterando su tutti gli studenti, vedendo se quello studente è iscritto a questo codice insegnamento. Questo è fatto soltanto per generare un sacco di query e alla fine quello che vediamo è che confrontando le due librerie, quella, quelle due implementazioni, quella senza connection pooling e quella con connection pooling, c'è quasi un fattore 10 di differenza. Adesso mi spiace di non riuscire a farlo, ma vi aggiungo l'implementazione con il test nel codice che, che carico su GitHub, così potete provarlo. Ma è semplicemente una query un po' corposa che viene ripetuta 10 volte e poi si calcola la media del tempo di durata. Quindi guardate poi l'implementazione nella soluzione per vedere le differenze. in poi, per favore, utilizzate sempre il connection pooling. Quindi utilizzate sempre questa ConnectDB CP, connection pooling, anche perché vedrete che eh, non cambia nulla nell'implementazione del vostro programma, ma le prestazioni aumenteranno senza fare... Praticamente, con pochissimi cambiamenti. Direi che possiamo concludere qui. Ci vediamo mercoledì. Buona giornata.